Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questa parte iniziamo subito dormendo per resettare la giornata. A questo punto vediamo un po' cosa dice il professor Kukui. Ho sentito che un'ultra creatura sta vagando sull'isola. Vedi se riesci a trovarla, ultra guardiano. Using my scanner e founder in un Pokémon inside the school. Attenzione! C'è un Pokémon misterioso all'interno della scuola, quindi andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Nel frattempo, vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo affrontato il Team Skull e abbiamo affrontato anche la Battle Royale, quindi se vi interessano quelle parti andatelo a vedere. Uh, Siding in the plants on the right side of the school. Attenzione, si sta nascondendo nelle piante nella zona appunto destra della scuola quindi non è qui, sarà qui sotto. Eccolo lì, salve, sembra perso, vuoi prenderlo con te? Sì. Abbiamo ottenuto quindi Poipol. No, non voglio il suo Ok, è stato mandato il box. Un'altra e ultra creatura ottenuta, quindi torna a casa. Sì, tecnicamente la giornata è già finita, però ovviamente l'episodio non finirà qui, accorperemo le due giornate. Prendiamoci il nostro Poipol. Eccolo qui, livello 35, veleno, ottimo, così almeno i folletti finalmente, li fottiamo tutti. Allora, veneno shock, poi Venom Drench, aspetta, attenzione, gli abbassa l'attacco, l'attacco speciale e la velocità, fighissimo. Toxico, ovviamente, e Fury Attack, questo sarà un Pokémon di eh, attacco speciale o d'attacco attacco fisico? Boh, ha la natura che gli abbassa la velocità però. Quindi un po' me. Nel frattempo però prendiamolo. A questo punto l'ovetto, quindi eh, Poplio si schiuderà un'altra volta. E abbiamo finalmente la squadra completa di Ash. Ora c'è una cosa da dire. Per evolvere poi bisogna insegnargli Drago Pulsar. se non sbaglio. E lui però non le impara. È una mossa che devi reinsegnargli tramite ricorda mosse. Cosa c'è da dire però? Io sto facendo un live index e... Se evolverò Poipol, non potrò più praticamente ottenere un Poipol. Perché se invece non lo faccio evolvere, un Naganadel, mi sembra si chiami la sua evoluzione, un Nagadel, una cosa del genere. Me lo daranno quasi alla fine di Alola. Quindi non lo farò evolvere Poipol. Lo terrò così. Vediamo un po' cosa si riesce a fare con questo Pokémon. Nel frattempo, mettiamolo davanti. Eh, mettiamo come secondo Pokémon Solgaleo. Ecco fatto. E vediamo un po', questa è la nostra squadra definitiva, quindi per adesso torniamo nel laboratorio del professor Kukui, dormiamo e vediamo cosa in serbo per noi il prossimo giorno qui ad Alola. Eccoci qui, pronti. Rotondex ha avuto l'informazione che un'altra ultra creatura è stata avvistata. Andiamo sul percorso 3, ok. Quindi ultra creatura, vediamo un po' dove ci porterà il percorso 3. E soprattutto quale ultra creatura sarà, anche se molto probabilmente ve l'ho scritto nel titolo, quindi voi lo saprete già. Allora, percorso 3 da questa parte. Vediamo un po' chi incontreremo, eh. Allora, non penso sia il prato melevele, quindi dovrei andare più su, esatto. Tu sei un nuovo allenatore? Sì. Mi chiamano Furia del Drago? O Furia di Drago? Va bene, cari. Contento tu. E quello è un Pokémon di tipo lotta, contro Poipol, di tipo veleno. Allora, andiamo con Veneno Shock, vediamo quanto sei forte. Ok, non sei molto forte, eh? c'è da dirlo. Sei un po' una pippa, anzi, caro Poipol, cambia un Pokémon. E mandiamo in campo Rowlet. Brain Punch, ok, andiamo poi a spennare. anzi di Brave Bird direttamente, così lo one-shotiamo e addio. Ecco fatto, ci prendiamo il contraccolpo ma a noi non interessa, ecco fatto. Ammetto la sconfitta, bravo, ammettila. Allora, abbiamo già visto che Poipole è un po' una merda come Pokémon, non è molto buono da utilizzare, quindi lo utilizzeremo molto poco banalmente. Purtroppo quando ti viene dato un Pokémon al primo stadio, a livello 35, c'è poco che tu possa fare. Ed è anche vero che tec tecnicamente potrei evolverlo, eh. C'è anche da dire questo. E potrei magari insegnargli qualche mossino più interessante, Vediamo un po'. Bene, nel caso scrivetemelo nei commenti, qualche mossa interessante da mettergli. Perché così non mi viene in mente. Forse poi Zungebo possiamo metterli là. Al posto di Furia. Che tanto, cioè voglio dire Furia, quando mai la useremo. Ecco qui. Ora tutte mosse di tipo veleno, qualcosa, va bene così. Eh, lo useremo contro i Pokémon di tipo folletto, evidentemente. Allora, proseguiamo. Qui c'è un altro allenatore, eh? chi è qua davanti? Solo il Galeo, va benissimo. No, non so un allenatore. Ok, fermati a vedere quello che vedo anch'io, ma magari un'altra volta, ed ecco l'ultra creatura lì. E c'è Sofocle davanti, anzi, Chris in italiano. Allora lui inizia sempre con, mi sembra Togedemaru Quindi un Poipol potrebbe andar di bene contro no? In teoria E magari potrebbe dargli anche un Velena Culeo Per, per uh, insomma, aiutarlo un po' a fare qualche danno in più Quindi vediamo se trovo il Velena Culeo, averne un casino in teoria Quindi è un po' più sotto, l'ho passato davvero non ce l'ho o continuo io a non vederlo deve averne tantissimi di velena pulei ma una marea eppure sembra che non lo trovi vediamo eh. No, veramente tanta roba nello zaino che non lo trovo. Vediamo, eh. Qui ci sono tutte le plate. Le mente. A questo punto potrei anche mettere una menta modesta a Poipol. Ecco fatto, perlomeno non ha la velocità diminuita. Poi Boson Barba, forse questa? È questa qui, ok. Trovata. Give ok, diamola poi Paul. E vediamo cosa riusciamo a fare ora. Salve. Vorresti aiutarmi a recuperare. Sì, a soccorrere l'ultra creatura? Peccato che questa sia mia, attenzione, Chris la vuole tutta per sé. E vediamo un po' ecco inizia con Togedemaru. e andiamo di veneno shock anzi veneno shock che culo però posso dire che culo no non posso evidentemente allora ma andiamo solo da leo e andiamo di earthquake quanto odio to Togedemaru come Pokémon, guardate, non avete idea. È brutto come la merda e in più rompe i coglioni in continuazione. Allora, Charjabug. Cambiamo Pokémon, sì. Contro Chargeabug mando Incineroar. E andiamo di Firefang. Te non muore, incredibile. Ha una difesa altissima sto Pokémon. Allora andiamo un po' di acrobazia Perfetto, preso Cioè, Catturare sconfitto, buonanotte Ok Penso che tu possa prenderla, ovviamente Ti ho fatto il culo Allora, pozione Solgareo, ma è inutile stare qui a fare pozione su pozione Andiamo in super pozione Ecco fatto Ed ora toccherà catturare l'ultra creatura Vediamo eh Salviamo davanti a lei Ecco fatto, vai Ecco tipo questa a me non piace l'ultra creatura, ma minimamente proprio Celestila Andiamo di Veloxball Vediamo se riusciamo a prenderla così Un po' cheesy cheesy No, zero proprio Smackdown, ok Cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Pikachu Proviamo a paralizzarla. Non so nemmeno che, tipo, che tipo sia questa, quindi non so se magari non avrebbe effetto questo attacco. Ok, ha effetto buono ed è pure super efficace. Ok. Ah, attenzione. Si mette il radicamento. Allora, Beast Ball, adesso riusciamo a prenderla. Eh ma sono efficacissime le Beast Ball sulle ultra creature. cioè quasi, o oh, fortissime, codo, va bene, meglio così. Celestina è stato aggiunto al Pokédex, quindi metallo volante, anzi acciaio volante. Una delle ultra creature più pericolose, diceva il Pokédex. Beh, non, non ci abbiamo messo molto, quindi visitiamo gli altri amici oggi. Chiawe might be at the farm, attenzione, quindi dobbiamo andare da Chiawe ora. Alla fattoria, quindi di nuovo al Pagnola Ranch Andiamoci a questo punto Non vedo perché non farlo Quindi scendiamo di qui Eccoci qua Prima di andare da Kawai però Diamo un'occhiata alla nostra nuova ultra creatura. Ecco qui E mettiamola anche a posto Numero 797 Andiamo a metterla dove deve stare Quindi Qui era 93, 4, 5, 6, 7. Ecco qua. E un'altra l'abbiamo beccata. Ok, ora andiamo da Kawe, che ha il ponno ranch, quindi possiamo usare il Charizard per andarci. Ed eccolo qui. Salve. Ho appena dovuto battermi per i diritti sulla fattoria di famiglia e ho di poco vinto. Aiutami a diventare più forte. Ok, va bene. Va bene, Kawe. Che manno in campo Charizard. Eh? E io ho poi Paul. Mm. Non proprio la scelta ideale. Allora mandiamo ma in campo Likarrock. Flame dovrebbe reggerlo, sì, buono. E andiamo poi di Rock Tomb. Super efficace per 4 e il cave di Charizard e il Charizard di cave, anzi non potrà mai fare nulla contro di me. Marowak di Alola, quindi fuoco spettro se non sbaglio. Comunque fuoco. E quindi mandiamo Solgaleo. So che sembra strano perché Solgaleo è di tipo acciaio, però Solgaleo ha ah, anche terremoto. Quindi possiamo fargli un bel terremoto sotto i piedi. Super efficace. Ok, lui usa Bonomerang. Ci fa parecchio male, mannaggia qui e noi andiamo ancora però di terremoto. Perfetto. Ed ora Tartonator, lo lasciamo solo galeo. E andiamo di terremoto di nuovo. Super efficace, buono. Ah, Tower! ci ha fatto parecchio male ma non ci ha ammazzato. Perfetto. E abbiamo battuto Kave. È sempre una cavalcata divertente e lana should be near Kukui's house ok ora ci dice di tornare da lana ovvero da suiren eh, prima di tutto però andiamo a darci una curatina ai Pokémon? o anche no tanto è suiren voglio dire avrà popplio di merda e basta no? cioè quindi che se ne frega battiamola con questo eccolo qui ciao glacial hai appena mancato il mio nuovo amico di non l'ho catturato comunque Oh, sei venuto per una battaglia, ma certo Ma certo che sì, cara Suiren. Che ha fatto amicizia con un Dupider ma non l'ha catturato Quindi niente, se n'è andato per sempre non tornerà mai più Allora, andiamo di Leaf Blade Vai, la lotta dei Restarter non evoluti, guardala qua Perfetto, Roulette a livello 37 no, non voglio farlo evolvere e Mallow will be in her dad's shop in Hawaii City ok, dobbiamo andare ora da Ibis che sarà ad Hawali City tecnicamente nel negozio di suo padre ci ha detto, quindi andiamo a cercarlo e andiamo quindi a sfidare anche Ibis immagino niente, questo giorno è stato un po' un giro in cui andiamo a sfidare le persone allora già che siamo qui io una curatina in Pokémon gliela tiro Ecco qua Poi è questa la casa sua? Sì, Mallos House Entriamo Magari però possiamo mettere davanti Poipol Andiamoli in un'altra possibilità dai Vediamo come se la cava contro Ibis Che non è qui Um, forse qui? Sì, Aena kitchen Vorrei che sia qui dentro, eccola, ho trovata. Mio fratello è venuto a visitarmi, sono così emozionata. Aiutami a scaricare un po' di energia, va bene? Ibis. Ok, ma nei campostini, ok, tipo erba. Dai, questa devi riuscire ad ammazzarla però, eh. Ok, buon danno, buon danno. Andiamo un po' di riposo jab. Ok, contro determinati tipi di Pokémon Poi può è ancora utilizzabile contro altri no. È stata una giornata divertente. Ora torniamo a casa. Va bene, Rotom Dex. Ok. E si torna a casa.